La nostra casa ma Io non mi sporgo in avanti con te tutto io ma con Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo un bellissimo tour della mia casa in Giappone Venite con me Ecco qui la casa Adesso premiamo e vediamo se c'è qualcuno in casa ah, tadaima. Salutiamo anche Kumiko. Anche Kumiko in questo video saluta Mina Sama. Mina Sama. caro. Sei anche Kumiko, ciao. Ciao, Mina C'è anche Yuka che ci sta facendo questo video. Ciao. Ci hai preparato un bella cena, vero? Idi Dinnas, te io, eh? qui abbiamo un bellissimo forno a microonde guardate quanto è carino il forno a microonde Sì, si può fare l'obento un sacco di belle cose e poi cos'altro c'è qua che cosa hai messo per esempio adesso andiamo ad aprire un po' le scatole di Kumiko guardate che bello guardate ci sono i piatti le, le stoviglie insomma, No, per i, piatti un po di... i bicchieri qua per il vino poi qui abbiamo delle tazze qui abbiamo il lavandino la primottiglia, il tostapane, vedete una bella casa comoda. Questo è il gas, e qua praticamente questo è l'angolo cucina della nostra Kumiko. In cui Kumiko cucina, guardate, questo è l'appartamento. Vedete, basta premere qui. E si riscalda da solo, vedete com'è pratico Ah Yuka deve tornare a casa, Rigatone Abbiamo fatto un sacco di foto con Yuka, vi lascio qui il suo Instagram E guardatevi un po' le foto che abbiamo fatto Rigatone vai vai Quando se ne va qualcuno dovete sempre dire iterassai in giapponese Itterassai. It ok ragazzi, questo è il posto per abbellirsi Qui abbiamo un po' di creme varie che vengono quasi tutte dalla Corea Stranamente Qua prodotti che uso spessissimo Qua degli occhiali da sole molto particolari Molto belli anche Liquido per le lenti Questo poi per pulirsi bene Vedete come sono diventato un esperto Poi proseguendo qua abbiamo La piastra crema solare io. io. sono bravo. Questa crema solare che ti fa diventare bello bianco Adesso vi porto a vedere il cesso Dov'è il bagno? Hai. Ecco qui il bagno che c abbiamo c Abbiamo un Successo tecnologico. Vedete con tutti i bottoncini. Peccato che questo bagno purtroppo è un po' un bagno non fantastico perché non ci sono le canzoni. Ci sono anche dei bagni in Giappone che hanno le canzoni di Serafina. No, vi giuro che ci sono fanno i rumori. Don't auto sur un toy già. Fanno tipo i rumori delle, delle spiagge per non far sentire se state facendo delle puzzette, che può essere poco carino. Poi qui c'è la vasca da bagno. Vedete? Stesso Kumiko. Oh. <ride> e vabbè, questa è la vasca da bagno. Qui abbiamo il sapone di seba. Poi qui abbiamo lo shampoo. Poi qui abbiamo anche il balsamo. Bene, bene, bene. Proseguiamo la carta igienica. La donna delle pulizie ogni volta, quando finisce di usare la carta igienica, la lascia sempre così. Così la potete prendere facilmente. È fantastica. Poi qui abbiamo un po' di arte moderna. Qui abbiamo un bellissimo sofà. Ecco, guardate che bello. Comico, vuoi dire qualcosa in italiano? Mi telegono anche i tèi? Sai, Kim chi ho stileuto pro Mmm. -hmm. Bingo, sono 9, no? Ciao! Ciao. <ride> ok, poi qui abbiamo l'angolo studio. Poi qua vedete è molto bello perché si possono fare... fare le telefonate. Sì, pronto? Va bene, tutto bene. Poi qui posso prendere delle note. Per esempio, guardate, scriviamo una nota. Non lo so, scriviamo... Oh, queste qua sono le cose che devo fare oggi. Ascoltare la canzone di Fire su Spotify. Chi è lo Questo è un bellissimo tokei, poi ci sono i Kleenex che non possono mancare in una casa giapponese Qui abbiamo il modem del wifi, qui c'è questo per regolare la temperatura, il riscaldamento, molto pratico Vedete basta premere qui poi si sceglie la temperatura Una lampada un po' inquietante però si muove un po' da sola Però c'è questa lampada bellissima E adesso andiamo nella stanza da letto Vedi, vedi È tutto io la di dicevo questo è il letto di Seba e quello è il letto Kumiko Poi qui abbiamo le valigie che domani si parte per Hiroshima Asta Hiroshima e Kukara Ippai Guardate che belle le scarpe che ho preso l'altro giorno E altre scarpe, qua abbiamo le slippa Questo in realtà è un hotel, eh Ferro da stiro, abbiamo anche il ferro sì. da stiro Guardate che carino! Qui c'è l'asse da stiro, una sedia, il futon per l'inverno, finestra con vista. Ah, guardate che bello! Poi che abbiamo anche la porta scorrevole, slide indoors, tipica del Giappone. E quindi questa è la nostra casa. La nostra casa! Cosa! Cosa! E vabbè ragazzi, poi qua c'è la televisione in cui si possono vedere i programmi un po' di tutto il mondo perché abbiamo il decoder. E niente, ditemi che cosa ne pensate di questa casuccia. Ditemi se vi è piaciuto questo tour. E se volete altri video di case giapponesi, scrivetemelo nei commenti che ve le faremo. Adesso stiamo per uscire, che andiamo a mangiare la pizza. Che ho pizzato, Ok, quindi ecco qua il look di oggi. Così ci siamo preparati. Vabbè ragazzi, siamo pronti per uscire. Oggi andiamo a mangiare la pizza. Siamo andati anche a trovare. Ciao! Ciao Gli yeah, abbiamo portato un po' di dolci della kinder. Siamo arrivati a Higashi Nakano e adesso andiamo con Kumiko a mangiare una delle pizze preferite dagli italiani in Giappone. La pizza italiana! Abbiamo anche un arancino e il prosciutto tagliato grosso. Kumiko, sei contenta di provare la pizza italiana? Devo dire che questa pizzeria è tra le preferite dagli italiani in Giappone. La pizza siciliana. Ah, <susurra> ciao, <susurra> <susurra> io non mi sporgo in avanti così. Cioè no. Eh, ma fai pare... tipo gli occhi. Tirano. Eh, ma perché? No, perché devi dare una bella emozione, capite? Ciao, <susurra> <susurra> pizza carbonara. La domanda è, sarà più buona della pizza nel cono? Lei ha mangiato la pizza cona hawaiana Vai comico buon appetito Buon appetito! caro piccante no no no katai katai dura katai lezione di giapponese katai duro katai, katai ski mochi mochi gai eh mio po schi ah, com'è uh. buona oh oh oh oh Do, do' è stata? È diverticassimo. È piaciuta? È è stata divertentissima. Ah, ok, non può esagerato. Guardate che bello l'arancino anche da dentro. Eh, la... la garanti. Buona? Dite tutti pizza Ciro. Non posso No. Questo che succhia. Vai, vai. Pizza Ciro. <susurra> Allora stiamo andando a casa di Silvia E, e stiamo per fare il gioco di Kitori Kakure Silvia Hai si a di fare un video? No, ma no, no Allora lei è una cartomante che vive in Giappone è Se me. volete che vi legga le carte Una nera Eh ma perché? perché? Ma io ti faccio pubblicità Potete. Le, le legge anche su internet Le legge via Skype No, questa è la figa di lei Oddio, però è un po' più fallica Questa è casa tua? Ah, no, più o meno, però sono si a casa mia, è eh? La casa di Federico è eh, molto bella La sua casa è bella, è una casa moderna una eh, Invece la tua è una casa più antica Più no, no, decorata la mia, cioè, una casa P, che Ah giusto è di fontana Non ci ho, ho pensato bellissimo è troppo Ma io voglio carino. una foto lì davanti Dai, vai. Vuoi la foto o il video? O foto e video? Il video ti faccio la made con l'amore Ok vai vai Non so ci sono le luci perché sono lì davanti adesso c'è la pitta E? Oh, si conare. <ride> muoi muoi. Bellissimo. Ragazzi stiamo andando a scoprire dove vive l'amica cartomante. Quella che fa tutto via Paypal. Siamo arrivati questa? Oh mio dio. Ah, ma scusa. Oddio è peggio. Oddio. Ma dove inizia e dove finisce? Posso vederla da dentro? Ma tu vivi da sola? No, siamo in in mm. Se vuoi venire vieni. Ma non ci danno. Ma Beh, Sì, no, no? Facciamo il tour della casa. Sì no è veramente dolce Un abbraccione da Seba e anche da Kumiko Ragazzi se volete seguire Kumiko su Instagram ve lo lascio qui Ciao vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.